Grazie Presidente, brevemente si tratta di un ordine del giorno che va a rinforzare l'attività che, che abbiamo portato avanti da inizio eh, di questa sia consigliatura ma anche di quest'anno eh, sul tema della programmazione economica del bilancio eh, partecipativo, sulla quale voglio ringraziare anche oltre gli uffici che comunque stanno lavorando anche i municipi eh, per i quali so che sono in corso insomma tutte le attività anche di progettazione, volevo anche ringraziare la Giunta e la sensibilità dell'assessore Lemmetti che sul tema è sempre stato anche lui sul pezzo e si sta cercando il più possibile di chiudere eh, ovviamente nelle, nei modi e nelle forme previste dalla contabilità generale quelle che sono la cantierabilità delle opere e anche eh, per garantire che possano essere vincolate, eh, attraverso anche il Fondo pluriennale vincolato eh, per gli anni successivi. Quindi un'operazione che va avanti, che si consolida e sulla quale, con questo ordine del giorno, vogliamo ovviamente rinnovare l'attività la, eh, e richiamare insomma al, al lavoro e al grande lavoro che viene fatto su questo tema. Grazie.